Ciao da Laura di Kairos Comunicazione. Nel video di oggi parliamo del cliente. Eh sì, è una tematica che abbiamo trattato tante volte, perché è una tematica fondamentale, ma oggi vogliamo trattarla da un nuovo punto di vista, ovvero quello che è il concetto di cliente e quello che è il concetto di acquirente. Beh sì, perché le due parole in un qualche modo possono essere utilizzate come dei sinonimi, sicuramente nella lingua italiana vengono utilizzate come dei sinonimi,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 acquirente e cliente sono spesso utilizzate come sinonimo, ma dal punto di vista del marketing c'è una sostanziale differenza. La sostanziale differenza è che l'acquirente è colui che ha compiuto un acquisto, quella persona sì che in un qualche modo ci ha soddisfatto perché è riuscita a compiere quell'azione che noi volevamo, ma il cliente è qualcosa di più. Il cliente è come se fosse un acquirente all'ennesima potenza. Perché l'ennesima potenza? Perché con il cliente abbiamo creato quel legame ulteriore che si chiama relazione. La relazione basata sulla fiducia ci dà la possibilità di aprire un dialogo e di continuare a mantenere un dialogo con quel cliente. Il cliente non è semplicemente quella persona che ha compiuto l'acquisto, quell'indirizzo email, quel contatto, quella persona che è entrata nel nostro negozio, ha comprato quello che noi volevamo vendergli ed è andata via. Il cliente invece è qualcosa di più. Possiamo definire il cliente come l'acquirente all'ennesima potenza, ma non solo per un fattore di natura economica, perché ha ripetuto e rinnovato l'acquisto dei nostri prodotti o dei nostri servizi, perché torna continuamente nel nostro negozio, perché acquista dal nostro e-commerce, perché ehm, ci contatta e perché ehm, continua ad acquistare da noi. La caratteristica fondamentale è che con quel cliente noi abbiamo instaurato una relazione e che quella relazione è basata sulla fiducia. E che quella fiducia è la cosa più importante che il nostro cliente ci sta dando ed è su quella che dobbiamo lavorare e dobbiamo cercare di mantenerla. In tanti altri video ho spiegato inoltre quanto sia um, importante la figura del cliente dal punto di vista del fatturato perché acquisire un nuovo cliente è circa 6-7 volte più dispendioso sia in termini di tempo che di denaro piuttosto che rivendere al cliente che già ci conosce e dal punto di vista economico lavorare sulla fidelizzazione e quindi su questa relazione che abbiamo creato con il nostro cliente ci dà la possibilità di aumentare il nostro fatturato con uno sforzo decisamente inferiore rispetto a quello che dovremmo mettere per andare ad acquisire eh, continuamente dei nuovi clienti che poi, secondo il ragionamento iniziale, non sarebbero clienti perché il cliente è quello che resta con noi, sarebbero degli acquirenti che oggi passano e domani magari vanno via.